Buongiorno a tutti quanti, io sono Ma. Che oh, succede? Sono, sono stanchissimo stasera. Chi c'è lei in fondo? Non so, uno con una mazza che viene trascinata per terra perché è troppo pigro per fare altrimenti. Eh sì, ci avrai i coglioni appesi alla mazza. Ah, vedi che c'è lui. Ma oh, che noia. Eh, ma... oh, Mi <ride> sono passato di live. Guarda che. <ride> Siamo live da quanto? <ride> da troppo poco. Nel frattempo, scendiamo attenzione perché qua è tutta una trappolina secondo me io provo ad andare giù per di qua perché ho visto un percorso sotto al ponte, ecco lo sapevo che c'era la tripla trappola un percorso sotto al ponte che in realtà per ora non riesco a raggiungere quindi va bene così guardiamo cosa c'è in questa bellissima ecco, ho visto secondo vetro brinato per la spada che non useremo mai non siete stracontenti, io sono entusiasta e quando abbiamo finito il gioco eh, c'è l'after show in cui Marco rivelerà il numero della sua carta di credito. Sì, esatto. No, muori, muori, muori, muori, muori, muori, muori, ok. Uh, un, un, un coso? Uno scheletrino? Una novità? Ho... Ma no, è, è lo stesso modello di quelli rossi, solo che... Ma chissà cosa... Ah, vedi? Siamo nella strada che non riuscivo a ripercorrere all'inizio. Fantastico. Oh, in controtempo bisogna farli questi qua? Vedi, è tutta una questione di strategia. Qua dentro c'è la strategia, c'è l'Unaghi. F4 basito. Senti una roba? Uh, vedi? Ah, shortcut! Vero? Vero che c'è Genessa? No. Ah sì? Si è aperto? Genessa? Grande! Guarda che io adesso sono presissimo da questa esplorazione, per esempio, dove cazzo sono? Appunto, eh beh. Dobbiamo prendere l'ultima ghiandola e poi solo il. E poi formattiamo il computer dove abbiamo installato sto gioco. <ride> Lo buttiamo via. <ride> allora. Mentre stremiamo. Non c'è un minimo di background su questi nemici. Cioè, perché questo è così? Su questo. No, ti do, ti do ragione. Cioè, io vorrei sapere perché è così ridotto in quel modo. Mm. E non posso, no? Sembrano molti. Sembrano come degli esperimenti mal riusciti, no? Un po' come questo gioco. Ti ho rubato la battuta, eh, Alessandro? Eh? Mm. <ride> Sai cosa? Apprezzo mm. tantissimo quando non devo neanche più parlare, esatto? Si sì, è proprio così. Cioè, per me è il raggiungimento di uno status. <ride> si, sì, gassoso. Allora, aspetta, oh, oh cos'è? Questo rumore di catene? Fortissimo. E eh, eh, c'è la neve. Eh se non ci sono le catene qua. Obbligo di catene. <ride> Madonna, mi sa che siamo arrivati al boss. Attenzione, Sta stanno sorvegliando l'immacolata. Non si risveglieranno fino all'ascesa. Ma chi è l'immacolata? È quella dico là dico. in fondo? Uh, attenzione, boss. Allora, da qua, da questa formazione ghiacciosa probabilmente prenderemo la ghiandola ma dentro a lui c'è qualcuno e mi sembra Manico. molto il primo martire così a occhio mm. guardate qua sotto che cavolo è? questa scena mi ricorda un film interstellar uh... <ride> <ride> allora fammi vedere se qua attorno c'è qualcosa perché... ah vedi? Non grata. Ma perché, perché devi sempre procrastinare il momento action della live? Perché qua c'è qualcosa che ci sarà molto utile: eh, lo sento abbiamo il boss davanti. Eh, di... Ma prima andiamo a vedere <ride> le, le pappardelle di Suor Germana. Ma vaffanculo, dai, le visioni di veri, tra, di veri tra e soprattutto di veri trans. Esatto, una figlia di Eredream. Che è tutto dire, cioè, tipo usa questo, se no muori. Andiamo. Deve essere il pavimento di ghiaccio. Mm. O quelli che passano sotto. Quelli che prendono il tram. Secondo me anche qua ci rimaniamo secchi. Come nella visione precedente. Sì. Esatto. Mm. Un po' brutta questa cosa che ci teletrasporta in un'arena senza un senso. No? Sì. sì. Cioè, ogni volta ti vengono. Devi bere questa cosa. Sto intruglio. Mm. E ci resti secco là Così, sul ghiaccio freddo Eccolo No, che brutta cosa Perché hanno allora, anche lui la sua spada Ah no Pensavo fosse la spada del martire invece, a quanto pare, è la spada di Claude Di fare la palla Dove va? E eh, va via adesso che se ne va così Facendo il bullo Wow Salve Il primo martire mm. Ok Ma bei riflessi, attento perché secondo me mm -hmm. arriva sempre dallo stesso lato, una mia impressione? Ah, un boh. po', sì, sembra di sì, eccolo là, no? Che cos'è quello? Eh, è un uomo, è un aereo, è un treno, è un missile! Mm. Aia! Aia! Se io... Mm -hmm. eh, solo con l'ausilio del suono riesco a schivarlo, sono un via... Ma se io adesso prendo Eredrim e poi torno qua e ho questa... Questa shell Cosa succede? Cioè, recupero... Torno dentro questo shell? Non lo so eh. Almeno da me Secondo me li facciamo veramente molto male con questa mazza eh? Ecco qua Ok Facciamo... Facciamo la prova di prendere Eredrim Per vedere proprio questa cosa qua Allora Perfetto Attenzione userò anche il picchetto Per fargli una vagonata di danni Una vagonata Per esempio sì. i vagoni in treno Così Tra l'altro ho ancora il mio shell là Se mi servisse una cura ecco sì. qua. Che, non, che non è male Ma E dov'è? Eccolo là Io non lo vedo eccolo Eccoci qua boh, Vediamo cosa succede Dai, dagli gli ultimi colpi E poi aspettiamo la fase 2 boh, Allontanati Vediamo cosa succede eccolo Non andare troppo sul bordo Vatti a prendere lo shell Così ti ricarichi sì, la vita Adesso vado vale. Però prima vorrei lanciargli Eccolo qua Adesso, aia, aspetta che vado a prendermi lo shell perché è praticamente morto lui. picco. Mm. Eccoci qua. Beh, vediamo se riesce a ammazzarti. Buon. Prima che tu ammazzi lui. No, no, è andato. Sta camminando come Matt ah, Jackson. Perfetto. Hai cambiato shell dicono. Eh sì, ha cambiato shell prendendo quello morto. Che è super cazzata. No, è giusto. No, non è giusto perché se tu ne hai scelto un altro, doveva semplicemente accumulare tutto quello che avevi raccolto e metterlo da parte. Un mm, po' strano. Eh, no, non funziona così. Beh, se lasci uno shell giù, io mi aspetto che riprendendolo trovi quello shell là, non che cambi magicamente. Ma secondo me, no, non bah, dovrebbe funzionare in... così. Bah, in ogni caso, sconfitto questo, ci prendiamo l'ultima eh. ghianda da qualcuno di vivente ah l'ascesa questa eh sì. estrai ghiandola da un essere vivente a quanto pare ah, sì. bene quindi questa è viva? si sì, non più oh. ok ghiandola cristallina perfetto andiamo dal corvo immediatamente sì. Secondo me quell'uccellone ci nasconde qualcosa. Molto. Ogni goccia contiene trascendenza e trasfigurazione. Rara è l'anima abbastanza coraggiosa da estrarre tale offerta. Temo di non essere più adatto a questo lavoro. Perché ho usato il maschile? Ah, forse lei una volta esercitava questi ritmi. Ci sono anche delle trappole ambientali qua adesso. Cadono le stalattiti. Oh, guarda, si sono aperti dei buchi. Dissero a San Francisco nel 1979. Um, allora. Beh, continui con la tua serie di citazioni coltissime, vedo tra l'altro. Anche questa meccanica della pietrificazione, cioè che è fatta per allungare il brodo, anche quella hai capito. Cioè in questo gioco tutto è costruito per, per, per strecciarlo e tirarlo il più possibile. Ma sai che ti faranno causa, secondo me. Ma è che mi facciano causa, tanto sono solo in 15 Probabilmente ho anche più soldi di loro La pietrificazione permette di fare molto gli ignorri In che maniera? Se tu permetti una meccanica come la pietrificazione Che apre una qualsiasi eh, finestra di attacco contro qualsiasi nemico Perché tu puoi permetterti di attaccare e poi rimanere là fermo Pietrificato puoi semplicemente disegnare delle boss fight o degli incontri che non abbiano finestre di, di attacco ed è molto più facile fare game design così più furbo non necessariamente più intelligente e io direi che mi sa che siamo quasi arrivati a Genessa beh sarebbe anche eccoci ora qua, eccoci qua perfetto sì sarebbe anche ora però se ti ricordi adesso c'è un, un bel pezzo di strada non da poco. Ah, attenzione! Genessa non ripristina. Ah, oh, mamma mia. Questa è una caccata Per ripristinare la pre-morte dello Shell, devi proprio accettare di discutere con lei. Che palle, eh. Beh, se no era troppo facile. Facciamo eh, una bella cosa, prendiamo la. questa, esatto. E vediamo cos'è l'ultimo potenziamento della spada del martire. Eccoci qua. Ah, l'ultimo potenziamento della spada del martire. Sì, e non solo. Sembra un attacco d'aria di ghiaccio, un po' come l'attacco d'aria di fuoco della mazza. Potenziamo al massimo anche la nostra... il nostro sigillo ossidato. Perfetto. Riprendiamo i nostri metallo scarpello e corriamo verso l'uccellone. Oh, corriamo verso l'uccellone, l'hai detto finalmente. Ci piace l'uccellone, vai. Eh, a braccia aperte, eh. Sì, sì. No, non credo che sia finito il gioco, ma adesso l'uccellone ci dirà cosa fare. Secondo me l'uccellone è un boss, la sparo così, brutta. Dici? Oh. Eccolo qua l'uccellone, per la gioia di tutti. Chi avrebbe mai pensato che un tipo così ingenuo potesse sopportare tali difficoltà ingenuo a noi? Inculata in incoming? è l'altro è un uccellone sadomaso secondo me, vedi che ha quei completini attenzione, consegna lo rivendica l'onore di testimoniare ciò che è vero e se dico di no grazie come sarebbe, ho detto di no? sento le mie ali spiegarsi Colpo che sceglie gli occhi aprirsi come per la prima volta vedo che sei deforme, forviato, un involucro vuoto nient'altro che carne e istinto senza scopo sei stato ingannato dai falsi idoli nutrito con frammenti di speranza finché i tuoi sensi non si sono offuscati e ammorbiditi ma so che queste bugie ti hanno lasciato nella disperazione ancora più bramoso ti darò la possibilità di redenzione di conoscere la verità anche solo per un attimo mentre ti crogioli. è molto interessante questo discorso qua per fortuna che mi hanno risposto di no. Vieni avanti. Eh sì, se perché si. sennò poteva succedere tipo che facevamo qualcosa di inaspettato e di un po' di suspense, magari c'era un altro boss. Sì, ma scusa, e adesso? Ecco, ecco, finita così. Sei riuscito proprio col sapore della cenere. Entra a buco. Ok. Dai. Clicca. Miglione di spregio. Io Eccolo! Che cazzo è un grande essere amigdala? Cazzo sì, è l'uccellone? È un'ala? Eh, è l'uccellone! Sì, è un'ala senza. è tutto sbagliato. Del sono svallite nelle tenebre. C'è nessuna ascensione, si è sbagliato anche lui Cresce sempre più nel profondo Mentre provi inutilmente a spiegare gli ali Minchia, che, che schifo sì, tra l'altro sarà a due fotogrammi al secondo Ma che cos'è sta roba? Ricordo Ramping? tipo le luce, ma anche quella sensazione sta svanendo È veramente il boss finale Non erano per me, erano per te Possiamo andarcene noi, veramente? Non sei destinato a questo posto desolato? Ma perché dovresti fuggire? Mentre il resto di noi resta intrappolato in questa misera fossa. E adesso ci vorrà fermare? Beh, certo. Mm. Questa ingiustizia non ha senso, non posso scendere. Io non lo farei neanche tu. Ah, Lui È blu, eh, questo, ragazzi. Eh sì, ma non perché è suspense. Perché sta finendo il gioco finalmente. <ride> Oddio, Madonna. Potete, potete. sbocciare. Sciabo, Sciabolate la bottiglia buona, dai. Che schifo. Io, io non capisco però, cioè come può costituire una minaccia che non ha neanche le gambe? Perché a quanto pare anche lui sa immergersi in 3 cm d'acqua. E vola. Che, yes. Ma che cazzo, ma ti arriva le caviglie dove? È sparito. Ma cosa vola che non ha niente? Ma che. Il liberato. Sai cos'è È abbastanza incredibile? Che finora abbiamo combattuto solo boss umanoidi. Oh, è un low no. oh, oh, oh. Che cazzo è? Wow! No. Figata sta roba! Eh, ti ha fatto cadere però! Sì, ci ha anche fatto male! E eh, come si può evitare? Non ho idea, ho provato a piattificarmi ma forse mi aveva attaccato prima e si è spetrificato, diciamo e vabbè si sì, sì, ma e no. guardate io me lo faccio così cioè è il picchetto lui sviene io mi dico sì, però... pericurano... eh, ma non funziona perché quanti picchetti puoi fare cioè di quanto puoi fare i picchetti guarda ho già recuperato praticamente tutta la stamina che mi serve per farlo oh, oh. e questo chi è? Eh. che cazzo succede? Ah, yeah. ci sono dei trash. Sì, ma siamo noi, mi sembrano, mi sembrano degli altri foundling. Oh, oh, cos'è? C'è un vortice in mezzo all'acqua. E, e quindi? Vengono, vengono tutti risucchiati. Ah, no, si quindi... sta recuperando vita in base a quanti riesci a risucchiarmi eh, cosa pensi di fare? Eh, boh, perché penso che verrò risucchiato anch'io ah, eh. in realtà eh, stai okay. attento magari eh, ma sai che non ho molta scelta, mi sa? cioè se attacco non posso uscire dal vortice ecco, questa potrebbe essere una cosa interessante della meccanica questa è una è questa ma io spero... sono riusciti a pensare a qualcosa di carino quanto, quanto va avanti sta cosa? Non lo so, secondo me, finché non li fai fuori tutti No, no, no, aspetta, attenzione, che sto per caderci dentro, meglio allontanarmi È ritornato a metà vita Praticamente, un po' di meno Hai anche la premorte, giusto? Sì, ho anche la premorte Che secondo me, a meno che non vada in fase 2 anche questo Che sarà ormai una fase 3 o 4 Eccoci qua Vai Sticchetto E fine Sticchetto Ottimo. Addirittura. Sì, aspetta. Ho già non il sappiamo in realtà cosa succede. Sto assistendo la tua ascensione. Oppure sarai tu a guidarmi oltre la soglia? Non vedo nulla. Niente affatto. No, niente affatto. Nothing at all non è niente affatto. È niente di niente. Dai. Un'altra ghiandola? Che silenzio Assur assordante. Wow! Dopo aver estratto la ghiandola del Padre Oscuro, ti viene offerta la scelta di ascendere. Grazie alla ghiandola, l'ascesa mette fine al tuo tempo nell'inno mortale. Tu scenderai e ricomincerai da Folgrime in modalità. Nuova partita più, finito il gioco. Se scegli di non ascendere, oh. il tuo salvataggio resterà intatto. Scusami, scusami, fammi godere la liberazione finito il gioco? <ride> ah... Ok, estraiamo questa... Un Vo vogliamo scendere, Cosa facciamo? Lo finiamo? Direi di sì. sì? Ascendi, fai nuova modalità plus e disinstalla il gioco. Era abbastanza Cairos, sì. È finito il gioco? Sì. Ascendiamo. Bene, finito. Sentite che, che epicità, eh? Mamma mia! Chi è Miyazaki in confronto? No, la cosa terribile è che questo è il boss finale e abbiamo avuto tipo tre linee di dialogo con lui solo quando gli portavamo le ghiandole. Sì, comunque voglio dire, eh... in tutto questo comunque è stato quasi interessante come combattimento. Eh? Madonna, veramente? Sì, sì. Le sue mosse, niente di che, no. schivabilissime, eccetera, però le mecca... Qui, qui non lodiamo il sole ma facciamo come Franco Baresi nella pubblicità del Batedas. Ci liberiamo dello Shell e letteralmente ascendiamo. Bene, Quindi vuol che dire belli che siamo. Che sembra molto dal purgatorio al paradiso in questo senso. E... Boh! Superman, vabbè. anzi Homelander, come è partito così. Sì, vabbè. Warthard Shell, Ine. Fine. un senso di insoddisfazione infinito dacci il tuo voto 2 2 voto serio 2 2 2 perché è una merda mm. è una merda non c'è storia N non c'è un'idea originale è lento è ripetitivo è noioso ci sono pochi modelli I nessun nemico è introdotto in nessun modo i boss sembra di uscire, andare al supermercato, trovare quattro vecchie e bastonarle. Cioè, non c'è un senso niente. Io a questo gioco qua gli darei un bel dal 6 al 7. Che è, Cosa? Che è quel voto che dice, ok, ce l'hai fatta, il gioco rimane in piedi da solo, perché ha un inizio e una fine coerente con quello che è il viaggio del tuo del protagonista ma eh, hai, hai strafatto hai provato a strafare oh. hai provato a differenziarti troppo dalla eh, tua ispirazione che è chiaramente Dark Souls sbagliando hai sbagliato alcune cose ma... Scusate, non so se tu puoi vedere il mio disorientamento dal 6 al 7 gli hai dato a sta roba sì ma sai perché <ride> per per... sai perché dal 6 al 7 ti spinge la prossima volta a, fare... a prendere quel 7 che non sei riuscito a prendere ma dal 6 al 7? Ma è un'insufficienza piena sto cazzo di gioco, tu hai dato dal 6 al 7? Sì, sì, sì. Ha molte meccaniche interessanti, ha molte ah. sorprese all'interno del gioco, perché pensi che sia abbastanza piatto, e invece poi succedono cose interessanti. Aspetta, fammi controllare Paypal, che guardo se c'è un addebito di colsimetri che cambio sì, voto, sì, ma non riesco sì, a capire dite, perché gli hai dato sì, dal sì, Comunque è un gioco che è stato pubblicato e per il quale sono stati chiesti dei soldi e non 5 euro. Ma 30 euro? Non è possibile chiedere 5 euro per un gioco così, cioè no, non ci appunto, stai dentro però, per lo sviluppo. Eh no, è certo, però allora lo sviluppi bene, cioè quantomeno metti sul piatto delle idee. Le idee ci sono sul piatto, solo che sono sviluppate. Che cazzo di idee ci sono? Hanno preso Dark Souls, diciamo, piazzato dentro un uccello gigante. No, allora sulle meccaniche, ok? Non giustifico l'ambientazione la, che è banale, eh, piatta: c'è il fuoco, il ghiaccio, le... la foresta, no. cioè proprio stilemi di base. Ma ci sono molte meccaniche interessanti eh, che sono quelle che gli permettono un attimo di staccarsi da Dark Souls ma anche di affossarlo nel momento in cui tu mi metti quattro armi e nessun drop se non le visioni nei mob non funziona così ma non c'è neanche una storia El... effettivamente la ho storia messa dopo no no la storia c'è bisogna scavare e... Nelle, nella lore che non abbiamo trovare. trovato no Vabbè, si... è il problema è che metà della lore è nascosto in questi cazzo di cose qua, che adesso vi mostro, che non trovi se non colpendo a caso le eh, pareti di tutto il gioco. Eh sì, è bello eh! eh Caspita, no. ben strutturato! C'è, ma no! Cioè, questi qua dov'è adesso? È da, qua, da qualche parte, adesso proviamo a colpirlo finché non viene fuori, così capite? Eh, ma l'avete anche già visto in live, molti di voi, gli episodi su YouTube ma ti sembra una roba da persone sale di mente dovrà andare in giro per tutto il gioco a smartellare i muri non ha senso, non c'è un cazzo di indizio e, e non è lorda niente cioè sono approfondimenti, approfondimenti su personaggi, luoghi, meccaniche ah, facciamo una cosa, attenzione facciamo una roba prima di finire ho idea, eh, so cosa ci manca ci mancava questo personaggio qua, a testa di sacco che chiedeva del cibo Vediamo se adesso ce l'abbiamo, dopo tutto questo giro vagare. Sento odore di ratto sulla tua persona. Esatto, posso avere un morso benissimo. Abbiamo del ratto. Salute. Sei meno idiota di quanto non sembri. Devo ammetterlo. Adoro lo scricchiolio dei loro siccini. Allora, sta mangiando intero così. Ma finisco sempre con un po' di pulizia incastrata tra i denti e lo sta mangiando intero però non si vede l'animazione perché costava soldi l'animazione chiaramente e quindi è finito qua bello e questo? Non può essere il miglior distillato che abbiamo mai visto Sì, puoi averne un sorso oh questo mi fa commuovere sei un santo passa è già ubriaco ok basta è finito così se vuoi unirti a me se abbiamo Attenzione, vivere la vita dei briganti Per favore dammi la scelta di farlo Che senso ha sforzarsi così tanto? Che importanza ha tutto questo? Godiamoci le nostre brevi vite BFF? Cos'è sta roba? Vedete, è questo che non permette di dargli tre Appeso per l'eternità? Sì sì. No <ride> Forse <ride> Sì, dai, vediamo Possiamo eh, salvare posso. la vita che oh, passa Suoniamo l'ukulele In compagnia sì. Bene Che momento epico ragazzi Wow, che Bellissimo. apostola Così per sempre, finito New Game Plus Master of Ukulele <ride> Ma scusa, sta cazzin così lunga per un'arma del genere eh uno cambiato voto uno no aspetta <ride> Ma, eh, su, serio, Hero, Edition. su serio sembra cazzo in finale del gioco bellissimo meraviglioso finito New Game Plus così che bello prego, sarebbe bellissimo Guarda. eh sì be bellissimo mai cagato così bene guardando un gioco Adorno. E quindi ci stiamo passando tutti i nemici che stanno mangiando marshmallow intorno al fuoco Ah, attenzione, però c'è lui, vedete? Si stanno avvicinando tutti e mm. che cazzo succede? Che Tungusca? Cioè, <ride> finito sul serio? Ma che merda è? Eh? dai è una ma figata. che merda è una figata Non posso superare il bambino ma è una merda ma no è stupendo questo è, una, è un, è un gioco è un easter egg è un easter egg di cosa è un easter egg ma che aspetta voglio vedere se siamo veramente in New Game Plus Plus Sì, dai così vediamo vediamo la follia no, non dai è, non è secondo me ricominci quella difficoltà là. non ti fa andare il mio game plus, plus plus ragazzi grazie per essere stati con noi grazie ai nuovi arrivati grazie ai vecchi grazie a tutti e grazie a tutti grazie a Graziella e, e grazie no, iscrivetevi dappertutto certo certo tutti i link sono nella, nella home qua del canale e, e grazie per favore al fate un'azione di gruppo e bruciate tutte le copie di questo gioco che trovate